Avvertimento urgente, il 5G è un pericolo per il corpo e la vita. I cosiddetti media di qualità danno un rapporto entusiasta della nuova generazione di telefonia mobile. Secondo loro avremmo assolutamente bisogno di una copertura priva di buchi di telefonia mobile per essere e rimanere un'importante piazza economica. I buchi di ricezione non dovrebbero più esserci. Il 5G consentirebbe una guida autonoma, ci avvertirebbe automaticamente quando il latte è vuoto e sarebbe essenziale per il nostro futuro. Come controvoce vi portiamo un avvertimento urgente. Ecco i pericoli essenziali del 5G. Primo, il 5G è un pericolo per la nostra integrità fisica. Chiunque pensa che il passaggio dal 4G al 5G sia un passo successivo paragonabile al salto dal 3G al 4G si sbaglia di grosso. Perché il 5G rappresenta un gigantesco salto quantistico ed è la più seria intromissione umana nella natura e in tutta la storia dell'umanità. Per installare il 5G in tutta l'Italia saranno necessari circa 800.000 nuovi trasmettitori. Il 5G richiede un ampliamento delle infrastrutture come mai prima in passato. Per il 5G gli operatori nelle aree urbane dovrebbero installare un'antenna di telefonia mobile ad alta radiazione ogni 100 metri circa. Che foresta di antenne! Anzi, che tsunami di radiazione! Affinché il 5G abbia sufficiente potenza di penetrazione nonostante la radiazione ad onde corte, la potenza di trasmissione deve essere aumentata fino a mille volte. Il 5G significa quindi due cose, primo, ogni presente antenne a microonde, secondo, un drammatico aumento dell'intensità di radiazione. Questo aumento esponenziale dell'irradiazione forzata di tutta la popolazione, è un esperimento irresponsabile sulla salute umana. Già nel 2011 l'OMS ha classificato la telefonia mobile nella categoria 2B, ovvero come probabilmente cancerogena. Sulla base degli studi scientifici più recenti, degli scienziati rinomati la classificano a livello 1 come cancerogena. Epoch Times riporta, durante un test 5G alla fine di ottobre 2018 a Laia, Paesi Bassi, almeno 298 uccelli sani sono caduti morti dal cielo. Testimoni oculari hanno riferito che anche le anatre si comportavano in modo particolare e cercavano costantemente di tenere la testa sott'acqua. Circa una settimana dopo la morte dei primi uccelli, è stato effettuato un ulteriore test 5G e di nuovo sono caduti morti dagli alberi del Wiggins Park, a Laia, più di un centinaio di storni. Se il 5G dovesse essere ulteriormente sviluppato, sarà inequivocabilmente chiaro se c'è effettivamente un nesso. Conclusione prima: Il 5G rappresenta una considerevole minaccia per l'integrità fisica degli esseri umani e degli animali. Conclusione seconda: Il 5G pericolo per la vita e la nostra libertà. Questa foresta globale di antenne a microonde e chip RFID, che devono essere integrati in tutti gli oggetti, permette di collegare in rete tutto e di far comunicare tra loro tutti gli oggetti. Stiamo parlando di oggetti connessi. L'internet delle cose Tom Wheeler, ex presidente della Federal Communication Commission FCC, lo riassume come segue centinaia di miliardi di microchip attaccati a prodotti che vanno dai flaconi per pillole agli irrigatori automatici da prato. Dobbiamo mettere da parte l'idea che il futuro del 5G sarà riservato alle aree urbane. La rivoluzione 5G colpirà ogni angolo del nostro paese. Se qualcosa può essere collegato, sarà collegato. Anche il computer, il microfono e la telecamera del computer devono essere collegati e quindi un sistema di sorveglianza totale entra nelle nostre case. La rete 5G può vedere attraverso pareti e case e conduce al controllo digitale di ogni persona. Tuttavia, questo monitoraggio non si estenderà solo a casa nostra, ma il 5G permetterà anche un monitoraggio completo dell'intero paesaggio, poiché il 5G rende possibile la rete mobile. Ogni punto in movimento può essere monitorato. Le nostre case devono diventare delle cosiddette case intelligenti e le città devono diventare città intelligenti. Tutto è collegato digitalmente tramite microonde e siamo intrappolati in una rete di microonde che ci paralizza spiritualmente, psicologicamente e fisicamente. In questa follia della digitalizzazione anche il denaro deve essere digitalizzato. Cioè la gente è convinta con false argomentazioni che il denaro sia obsoleto. Non appena tutto sarà digitalizzato e l'internet delle cose sarà collegato al mondo reale, avremo creato il controllo totale su ogni essere umano. Conclusione terza. Il 5G apre la strada a una dittatura della sorveglianza, di cui nemmeno George Orwell avrebbe potuto immaginare la misura. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Cari spettatori, poiché i mass media hanno finora nascosto queste controvoci al pubblico, questo programma non è solo un avvertimento ma anche un appello, perché l'obiettivo è di collegare il 98% delle famiglie alla rete 5G entro la fine del 2022. Per questo motivo vi chiediamo di sostenere il nostro appello inviando questo programma ora al maggior numero possibile di amici e conoscenti attraverso il link. Per sapere di più sulla tecnologia 5G, consultate la nostra serie 5G. In questo modo potete contribuire attivamente a risvegliare il vostro ambiente immediato e creare un potente movimento di contrasto comune.